quando parliamo del gas nell'Adriatico, cioè pensare che eh, noi possiamo avere i problemi da, da un impianto messo al a 50 km e dobbiamo tollerarne uno messo a 52 da un altro paese è una follia.